Grazie, grazie presidente. E brevemente anche se ci sono molte cose da dire. Allora, eh, con questa mozione si chiede chiaramente un intervento molto complesso, anzi in realtà leggendola bene si chiede un intervento di inserimento di, in assestamento di bilancio di una somma che in realtà dovrebbe essere an anticipata da eh, Aceato 2, che è appunto l'ente preposto, la società preposta partecipata da Roma Capitale, eh, per eh, realizzare reti idriche e fognarie. E, mh, nel frattempo è cambiato il Presidente, quindi mh, Presidente Stefano, mi sembra anche strano che provenga eh, una richiesta da parte di un ex assessore che sa benissimo quanto sia complessa tutta la preparazione per quanto riguarda un intervento così importante noi lo sappiamo bene perché abbiamo fatto finanziare come Movimento 5 Stelle il riempimento di cavità di una zona del, del Municipio Quinto per permettere poi ad Aceato 2 proprio di costruire la rete fognaria quindi sono interventi molto complessi che devono essere realizzati <coughs> con una programmazione con gli uffici di lavoro e che molto probabilmente ACEA dovrebbe fare con il, i fondi del servizio idrico integrato. Quindi è chiaro che e chiedere una cifra senza aver fatto delle, del, degli accertamenti, delle verifiche propedeutiche all'inserimento di questa cifra invece nel bilancio di Roma Capitale mi sembra quantomeno eh, maldestro. Quindi se eh, non vuole ritirare questa mozione per parlarne magari in una commissione lavori pubblici che è sempre aperta e accetta comunque di eh, affrontare molte tematiche, già ne abbiamo affrontate tantissime di questo tipo, voteremo contrario perché è chiaro che non mi va come presidente di commissione lavori pubblici che eh, appunto venga votata una mozione di una portata troppo importante per essere votata veramente così, su due piedi, eh, senza approfondimento. Quindi se non verrà ritirata, ripeto, dal firmatario consigliere Ghera, noi voteremo contrario. Grazie.